edizione di Atelier Spazio Performativo, quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono ehm, sicuramente un, un più ampio spazio dedicato alla formazione perché ci siamo diciamo, mh, impegnati nell'organizzazione di un seminario internazionale che si svolgerà nella settimana di Pasqua dal 28 al 31 marzo. Con la partecipazione di Milton Myers, che è un po' il direttore artistico del Jacob Spillow, che è questo seminario internazionale stabile che esiste in America da 40 anni, di cui è il direttore artistico da 32. È il padre della tecnica Horton in tutto il mondo, è il direttore artistico ex danzatore, coreografo e diciamo nella faculty della Villali di New York. E sarà qui eh, proprio per un seminario intensivo sulla tecnica Horton insieme a Max Luna III, primo ballerino dell'Albinelli. Eh, ricordiamo quanti sono gli appuntamenti e dove si terranno? Gli appuntamenti sono quattro, come diciamo è tradizione, eh, suddivisi in due appuntamenti dedicati specificamente al teatro performativo e due invece più squisitamente dedicati alla danza. Si terranno a partire da 28 gennaio, domenica prossima, fino all'11 marzo presso il Teatro Nuovo di Salerno alle ore 19. Um, aiuto Loredana nella direzione artistica con Atelier e um, chiuderò la rassegna l'11 di marzo, dato che mi occupo esclusivamente e prettamente di teatro, vi invitiamo semplicemente a venire.